pronti per dettagliare questa Supra. Iniziamo prima di tutto nella pulizia accurata di ogni singola superficie. E procediamo al lavaggio waterless con Adams Waterless Wash. Quindi una volta che abbiamo spruzzato il prodotto sulla superficie, prendiamo un panno, lo inumidiamo con il prodotto e poi andiamo a fare movimenti rettilini, quindi in questo senso portare via lo sporco. E facciamo sempre lo stesso movimento, senza pressione, così per tutta quanta la superficie. A questo punto rigiriamo il panno e andiamo ad asciugare. Una cosa importantissima: bisogna iniziare sempre dal tetto perché è la parte meno sporca. Yeah. Ok, una volta che abbiamo pulito tutta quanta la macchina procediamo con l'analisi dei difetti. Con una scan grip che ci va a evidenziare il, i difetti che possiamo avere sulla carrozzeria come gli swirl o alcuni graffi, troviamo anche segni di carteggiatura. Ne ho trovata un'altra qui, sul bordo, qui sopra. E poi ce ne sono altre qui sopra, e qui. Queste imperfezioni verranno totalmente rimosse per avere una superficie totalmente definita. Una volta che abbiamo analizzato sulla carrozzeria, andiamo a misurare lo spessore della vernice per regolarci di conseguenza e capire quanto possiamo intervenire. Gli spessori non sono male, però dobbiamo sempre tenere conto che la macchina è stata riverniciata. Effettueremo la decontaminazione con la clay bar, che è questa argilla, con l'aiuto di un lubrificante specifico. Ah, mi raccomando, eh, delimitate le zone circa 40-50 cm x 50 in modo da essere sicuri di aver decontaminato bene la superficie. Oh. Procederà adesso eh, con il passaggio della clay bar su tutto il resto della vettura. Ok, una volta aver finito la decontaminazione procediamo alla lucidatura. In questo caso proviamo, perché bisogna fare uno spot test per vedere come reagisce la vernice, proviamo l'ONEI1. Mi raccomando tenete sempre puliti i tamponi perché è fondamentale avere le fibre aperte durante la correzione. Allora, ho fatto una prima correzione con il tampone di lana per vedere un attimo la profondità di correzione che potevamo dare e ovviamente i graffi che noi avevamo sulla superficie sono svaniti, sono stati corretti, però cosa abbiamo? Vediamo un attimo nel dettaglio, abbiamo una finitura non uniforme, tant'è che se muoviamo la scan grip potete notare dei micro segnetti lasciati dal tampone è una finitura non perfetta, se ci facciamo caso la parte che è stata trattata è più chiara quindi è, ha un leggeralone ed è ehm, diciamo definito dal fatto che ci sono dei micrograffi impercettibili all'occhio umano ma se li mettiamo a confronto con la superficie iniziale si nota tantissimo, tantissimo. La differenza esatto. Effettivamente qui è stato tagliato Abbiamo già corretto un pochino Sì È più chiaro C'è un alone Micrografi Però rispetto Se riposizioni la luce lì Ecco a questa Vediamo questi swirl Che sono ovviamente In una percentuale Molto più alta Rispetto alla superficie Appena esatto. corretta Ora questo come dicevo È un test che ho fatto Possiamo provare A fare lo stesso test Con un tampone Che ha un taglio minore Magari riusciamo a correggere Gli stessi difetti Ma lasciando una superficie Più definita E quindi avremo meno lavoro Poi da fare successivamente ora delimito la parte dove abbiamo già corretto con la parte dove andremo a fare il secondo step prendo questo tampone qui che è della Oney è un tampone intermedio della Oney e lo trovate sul nostro sito che è carcare.it mi raccomando fateci un salto perché troverete tante cose interessanti Utilizzerò sempre la pasta di taglio numero uno Che è quella che ci consente il maggior taglio Quando utilizziamo dei tamponi nuovi Mi raccomando dobbiamo prima lubrificarli Come si lubrifica il tampone? Prendiamo del prodotto Lo andiamo a spalmare sul tampone In questo modo Ok poi a velocità bassa, quindi velocità 1, lo andiamo a stendere. Sulla superficie. E successivamente... Applichiamo 4 gocce di prodotto sul tampone. Ok, e ehm, vi spiego il motivo perché abbiamo deciso di applicare eh, all'inizio l'abrasivo su una superficie già delimitata. Noi dobbiamo rompere tutti gli abrasivi nella superficie che abbiamo delimitato nello stesso momento quindi vieni qua se io eh, non applicassi l'abrasivo su tutta, in la tutta la superficie ma iniziassi subito a lucidare da qui praticamente io avrei l'abrasivo grande da questa parte lucidando lucidando lucidando arriverei qui dove già l'abrasivo è stato rotto quindi qui c'è la correzione e qui c'è la finitura mentre io qui ho ancora bisogno di correzione per, per quindi eh, per chiarirci è il primo taglio quello che è conta e dobbiamo fare in modo che sia sulla, su tutta la superficie che stiamo trattando ehm, l'abrasivo deve essere steso correttamente steso esattamente che sia steso correttamente su tutta la superficie che esatto. stiamo trattando adesso io ho riposizionato ovviamente un nuovo uh, abrasivo sopra il tampone certo. farò la stessa cosa, cioè delimiterò lo spazio per avere l'abrasivo eh, nella stessa grandezza su tutto quanto la superficie che dobbiamo lavorare. Se ho capito bene, quindi è importante lavorare sempre delimitando la zona a settori, ma non più di 40 cm per volta: esatto, 50, 50 40. 40 sì, insomma, non, non bisogna fare tutto il cofano insieme perché altrimenti non, non riusciamo a capire dove siamo passati e dove non siamo passati. Ma soprattutto. Quando noi iniziamo c'è la fase di taglio e quindi poi rischiamo che arriviamo a 60, 70, 80 cm da dove abbiamo iniziato dove c'è l'abrasivo che sta finendo mentre noi ci serve ancora il taglio. Molto chiaro, perfetto. adesso abbiamo spruzzato un alco isopropilico eh, lo trovate sul sito con il nome D2Check dell'InnovaCar che serve a sciogliere gli oli dei polish che eh, eventualmente potrebbero aver coperto i segni che noi dovremmo andare a togliere quindi una volta applicato lo lasciamo sopra qualche secondo e poi andiamo a rimuoverlo. e Andiamo a rimuovere lo scotch. Allora, come, come dicevamo, eh, bisognava fare dei test per capire un po' eh, la situazione della, di come può reagire la vernice. Quindi è, diciamo, l'ideale questo tampone al, per questa superficie? O al sbaglio? Allora, al momento è la miglior, la miglior soluzione che abbiamo perché ha avuto un taglio e una finitura eh, non troppo rovinata del supporto vediamo che invece che cosa è successo Mentre, con questo tampone eh, questo qui questo tampone qua che nasce come successivo quindi normalmente serve per andare a rimuovere le passate del, del tampone di lana invece su questo tipo di superficie che è un nero pastello ha lasciato un, un, diciamo, una finitura proprio eh, non, non perfetta addirittura peggio di quello che può aver lasciato questo tampone di lana e oltre a questo anche più opaca. E anche più opaca, sì. Quindi andremo a intervenire. Quindi adesso di conseguenza... proviamo a fare uno step successivo andando con un tampone ancora più morbido e vediamo la finitura e, e quanto può correggere. Un'altra casistica che dobbiamo comunque tener conto è anche la pasta che stiamo utilizzando che potrebbe avere dei granuli troppo grandi che vanno comunque a opacizzare. Quindi proviamo con una pasta eh, in, diciamo più blanda nel taglio 4. la 2 4 su 6 nel taglio e vediamo come reagisce, come reagisce. che poi allora, il nero è un colore tosto, eh. tosto ovviamente questo non vuol dire che gli step che abbiamo fatto precedentemente sono sbagliati perché magari con una pasta 2 e un tampone eh, in questo caso verde abbiamo una definizione migliore ma un taglio inferiore quindi per andare a togliere determinati graffi abbiamo per forza bisogno del tampone precedente Dobbiamo lucidare ma allo stesso tempo rimuovere il graffio. Esatto. Ora abbiamo utilizzato una pasta che taglia un po' meno, la 2 della Honey, ma abbiamo utilizzato un tampone di colore diverso in questo caso il verde sì. che anch'esso taglia meno rispetto a quello color salmone assolutamente sì che va in finitura quindi eh, vediamo un attimo come reagisce il supporto per andare a eh, lo step successivo ok questo adesso abbiamo steso il polish adesso andiamo a ripassarlo con una velocità un po più alta per andare a fare l'azione di rimozione. In questo caso abbiamo ancora dei difetti relativi al tampone però comincia a, in alcuni punti comincia a renderlo più, più profondo, questo perché comunque il tampone su alcune superfici dove magari non c'è il dislivello lavora meglio e su altre, magari dove c'è il bordo, così si, si, si blocca. E non gira e più. Non sì, esatto, e quindi non taglia più il graffio. Esatto, quindi bisognerà comunque in alcune situazioni avere un tampone più piccolo, quindi utilizzare una macchinetta diversa per andare a fare le parti più difficili e quindi avere poi eh, il, diciamo, il tampone che lavora correttamente. Quindi, allora diciamo che forse questa opzione è la migliore tampone verde e pasta honey numero 2 quindi 4 su 6 di taglio e 4 su 6 di gloss sì. nonostante io vedo ancora che rimane un po' di alone esatto. come si rimuove questo alone? Allora, andiamo a fare un'ulteriore prova con un tampone ancora più, più morbido e vediamo un po' come eh, reagisce quindi allora il nero pastello ovviamente è quello più difficile da andare a lucidare quindi tutti i passaggi che noi facciamo per dalla correzione alla finitura devono essere fatti in modo corretto cioè il tampone successivo con la pasta successiva deve andare a togliere le rimanenze del tampone, tampone e pasta precedente se no le... alla fine vedremo sempre una differenza di definizione Le rimanenze intendi grafi? i graffi? I graffi sì, i graffi e l'opacità Bene che benefici ha il fatto che la superficie di questo tampone sia così un po', a, come si dice, a piramidale? Sì, ondulato. Tende anzitutto a far diciamo, passare l'aria tra i vari coni e quindi a surriscaldare meno la superficie. E poi questo consente comunque una stabilità maggiore del, del, del tampone. Una stabilità maggiore del tampone, bene? Come ti sembra? Abbiamo capito che con questo nero pastello, il primo tampone sì. da passare è quello in lana. Con quale pasta? Con la 1. Con la 1, quindi quella poi... che ha una maggiore capacità sì, di taglio. Anche per... Esatto, anche perché eh, dove noi abbiamo passato la numero 2. Due... Eh, con il tampone ehm, arancio, Be arancio, okay. arancio eh, ha sicuramente una peggiore definizione sì. quindi è più opaco e ha tolto meno difetti quindi eh, a quel punto non è... anche perché soluzione. poi effettivamente dopo ritornare indietro da capo è un lavoro in più quindi, quindi partiamo eh, subito capendo qual è il miglior risultato tra gloss e rimozione del taglio rimozio. eh sì, anche perché poi bisogna fare tutti i passaggi quindi se sai che dove si è opacizzato di più magari con l'arancione ma ha tagliato di meno vuol dire che poi dopo di perdere più tempo nella rimozione di quei difetti ultima domanda Dipende sempre da macchina in macchina, ma soprattutto anche dalla durezza della vernice trasparente. Eh sì, quello è la, è la parte principale, perché comunque ci sono trasparenti che magari hanno una durezza maggiore e alcuni tamponi o paste possono lavorare meglio o peggio. Quindi sicuramente bisogna fare dei test per vedere eh, qual okay. è la soluzione migliore. In questo, caso, in questo caso ti posso dire che un tampone di lana lavora comunque meglio eh, del tampone che utilizziamo noi per andare a correggere in spugna perché taglia meglio e finisce a quel punto anche meglio non è una legge per tutte, le, ma macchine, è legge per tutte le macchine e quindi si consiglia è... di fare sempre dei test Prima di il eh. test è fondamentale per capire da dove partire perché rischiamo che andiamo a perdere tanto tempo in una combo, eh, un ciclo di lucidatura quando poi magari ne era totalmente un'altra e quindi ci si allungano poi le ore di lavoro ok una volta capito qual è il primo primissimo step Andrea riparte, riparte e si fa tutto il cofano della Supra con il tampone in lana. Eccolo ah, sì. qui. Per andare a fare una definizione migliore, ovviamente. Per riparte. avere la definizione migliore e poi per non dover tornare indietro e rifare il procedimento ex novo. C'è una mezz'ora buona per fare un trentesimo del, della macchina. Abbiamo sicuramente una definizione migliore di quella di prima. Beh sì, andiamo a vedere la parte rovinata. Quindi sì, effettivamente c'è una bella differenza Questi sono tutti i graffi del lavaggio Con le spazzole Mentre nella parte dove siamo intervenuti Siamo già Messi meglio è un dramma sta macchina Spadano, io porto soltanto missioni impossibili Mi sembra che ci siamo, eh? Sì, vieni di qua e faccio vedere la finitura. E ti lucina? Beh, guarda già come mi specchio, eh? Ok, Diciamo che i graffi, quelli, gli swirl, sono stati completamente rimossi. Quello che abbiamo visto fino ad ora è quello che eh, faremo poi su tutta quanta la macchina. Eh, ovviamente ormai sappiamo qual è il ciclo di lucidatura più veloce che abbiamo a disposizione e quindi ora procediamo eh, nel detailing completo di questa fantastica Toyota da sopra nel prossimo episodio vedremo la sopra finita e potremo ammirarla in tutto il suo splendore va bene, eh? Eh, Ciao amici, ciao alla prossima Ah scusate, eh. nel prossimo episodio oh, metteremo anche... Vi siete accorti che non ci sono i sedili dentro questa macchina? Uh, come mai? Non ci sono i sedili perché li ho portati questa mattina a farli rivestire in pelle Quindi nel prossimo episodio vedrete gli esterni ma anche gli interni completati pronta per il Torino Tuning Expo Li hai fatti fare rosa? Ovvio Pinto. Grazie un ringraziamento speciale ad Andrea Di Carchetti <totipo>